Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un eh, ulteriore video che vi parla eh, sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un video lampo eh, sull'aggiornamento sull Russia-Ucraina, eh, mm, ma la cosa è molto più complessa, molto più articolata di quanto sembra. Storicamente parlando l'Ucraina ha giocato un ruolo preponderante per eh, molte situazioni nei confronti della Russia e ancora oggi continua a concretizzare la stessa appunto ri rilevanza. Per chi non lo sapesse l'Ucraina non so se è la seconda terra al mondo, com comunque se non è la seconda eh, tra le primissime terre al mondo dove eh, c'è più agricoltura. Noi sappiamo benissimo che una delle forme per vincere una guerra è l'agricoltura. La, una delle risorse più importanti che una nazione può avere per essere una superpotenza è l'agricoltura. La, una delle cose più importanti in assoluto che una nazione deve possedere sì o sì è l'agricoltura, ecco perché sono ambienti molto particolari e altamente custoditi e controllati dalle elite. Quindi che cosa sta facendo Putin? Sta certamente invadendo l'Ucraina, non solamente per una questione di territorio al come fine ultimo quello bellico affinché lui possa avere una frontiera più, eh, più grande perché sappiamo che insomma la Russia è pianeggiante ma quello non è l'unico scopo un altro scopo è proprio quello dell'agricoltura attenzione perché le pedine vanno sempre guardate tutte. L'obiettivo delle grandi elite è quello di controllare l'agricoltura. Quindi, se l'Oriente controlla, vuole controllare l'agricoltura, in automatico noi dobbiamo guardare verso casa nostra, verso l'Occidente. Infatti, se è vero che siamo alla fine dei giorni previo rapimento della Chiesa, dovremmo vedere lo stesso discorso, la stessa situazione, concretizzarsi in Occidente. E quindi non dobbiamo fare altro che andare a controllare, perché oggi l'informazione è ormai accessibile, e anche laddove è bloccata, bypassarla, è un gioco da ragazzi. Insomma, a magli estremi, se poco bloccano tutto, rimane l'ultima frontiera, il Deep Web. Speriamo di non arrivare a tanto, ma insomma, alla fine, se una cosa la vuoi, la ottieni. Sempre con l'aiuto del Signore. Che cosa sta succedendo in America? Negli Stati Uniti di America ci sono dei 2-3 personaggi che sono tre personaggi chiave, non perché loro siano i detentori del potere, ma sono le pedine principali di coloro che detengono il potere. E quali sono questi personaggi? Google, Facebook? Sono loro? Amazon? Bill Gates? Per chi non lo sapesse, Bill Gates in questo momento è diventato... il principale, ce l'ho qua, l'articolo del giornale, Bill Gates si mette a fare il contadino, chi lo dice Forbes, Bill Gates si mette a fare il contadino, ora è il più grande proprietario di terreni agricoli d'America, tradotto l'agricoltura, è in mano al signor Bill Gates che a sua volta detiene il potere e il controllo dei vaccini, della sanità e quindi anche dell'economia, perché un domani vaccini, economia, saranno tutto uno. Dolce Italia dice, Bill Gates, Jeff Bezos, scommettono sul biologico 22 maggio 2019, Bill Gates, Jeff Bezos, sarebbe, diciamo, chiamiamolo il proprietario di Amazon. E Richard Branson vogliono scommettere sul biologico e l'innovazione nel mondo del food, rivoluzionando il settore agroalimentare. Un altro periodico, Expansion, dice Bill Gates, se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Padre dice la sexta cosa. Bill Gates diventa el mayor propietario en terrenos agrícolas en los Estados Unidos, con un patrimonio neto de 121.7 mil millones de dólares. Bill Gates si è convertito ora in il re delle tierras agricole se si calcola che sulle tierras disseminate per 18 estados occupariano un'area similar a 7 veces Manhattan. 18 stati. Bill Gates ha terreni agricoli in 18 stati degli Stati Uniti. Interessante tutto questo. Perché? semplicemente un fattore economico o forse l'elite sa perché lo sa che deve venire la grande tribolazione qualcuno si chiederà allora perché non si convertono perché pensano di vincere perché Satana si è ribellato a Dio perché pensava di vincere e così è questa gente qua quando ti cade il velo non vedi più nulla Loro sanno quello che deve venire, sanno che deve venire una fame nera. Apocalisse 6, i primi quattro cavalieri, fra le tante calamità, portano la fame. Attenzione! Ancora dubiti? Stavo riflettendo. Ok, adesso qui entriamo in un discorso che è è un pur parler, quindi prendetela in questa maniera, non è, è semplicemente un pur parler. Però Dio ci tiene ai numeri. Siamo nel 2022 in Europa, dal 1945 quando finisce la guerra, siamo nell'anno 77 in Europa. Che non c'è una guerra 7 due volte 7, Guarda quello che sta succedendo Interessante Biblicamente parlando par ar non vuol dire niente Però noi sappiamo che Dio ci tiene i numeri Due volte 7. Wow, vabbè Normalmente non le faccio queste cose Non è dottrina eh? È semplicemente un parlare da salotto Ma quello che ho detto prima non è un parlare da salotto Potrei aggiungere anche altre cose su quest'ultima affermazione, ma, ripeto, è un parlare da salotto. Invece parliamo della Bibbia. Siamo nell'ultima generazione, si stanno preparando sotto ogni punto di vista. Loro sanno quello che deve venire. Nei nostri pulpiti non si predica più il rapimento della Chiesa, perché, a differenza dei nostri avi, non lo si desidera più. Sotto la pseudo-scusa, nessuno sa il e l'ora. E quando lo si predica quella volta l'anno lo si fa come a modo di ho timbrato il cartellino. Perché si può andare in, in comunità, in chiesa, anche a modo ho timbrato il cartellino, ma questo vale anche per la predicazione e per gli insegnamenti. Ma Dio conosce i cuori. Ripeto, Dio permetterà ancora di più affinché la Chiesa lo, lo, lo gridi, il rapimento della Chiesa lo voglio. Secondo me ci sarà un grande grido e lo stiamo cominciando a vedere. Video aggiornamento. Interessante Pensi che sia un caso, vero? Pensi che mancano 200 milioni di anni Per il rapimento della Chiesa Una generazione Una generazione Dal ritorno degli ebrei nella loro terra Dopo 2000 anni, due giorni Dio ti benedica Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti Se il Signore vorrà Ci si vedrà a un prossimo Videoprogramma Shalom